Per volere di Papa Francesco il Palazzo della Terano apre le porte al pubblico, un itinerario che sarà nella bellezza, nell'arte, ma anche nella fede. Nella fede e nella storia. Questo è un viaggio per indicare che eh, la bellezza della fede si incarna nella storia e quindi nella storia della vita della città, nella storia della vita della città come eh, cristianesimo, ma di una città roma che ha radici, affonde su radici nell'impero romano. Quindi è questo passaggio che si vedrà. Eh, attraverso quello che è avvenuto eh, con l'imperatore Costantino, quindi la costruzione della basilica di San, del Santissimo San che prenderà poi noi San Giovanni Laterano, e quindi questa, tutta quest'area diventerà appunto la sede de, del vescovo di Roma, il Patriarchium, con eh, la reggia appunto, la sala del, dell'episcopio, quindi del vescovo, e poi il luogo di culto, il battistero, la scala santa. Ecco, il Patriarchio fino al 1300 ha goduto di questa grande. Un, un, uniformità. Poi in seguito eh, è stato eh, abbattuto con il Papa Sisto V per realizzare appunto questo palazzo apostolico che doveva essere la sede di Papa Sisto V, ma in realtà il Papa eh, dopo muore eh, alla fine della benedizione, dell'inaugurazione nel 1589, quindi non gode di questa, di questa bellezza e comunque i papi si erano già spostati dopo l'esito le di Amignonesi al Quirinale e poi in Vaticano. No. Eh... Un, un itinerario che comunque non è solamente per credenti ma anche per non certo, credenti sì, perché perché la chi storia... ama la storia qui troverà eh, tutte le, tutti le, i tasselli che possano indicare a loro come la Chiesa, è, è, è, la Chiesa è, si incarna nella storia la nostra fede è, non è una fede che riguarda solamente eh, i misteri della, del paradiso il paradiso è sceso sulla terra e chi custodisce questo paradiso sulla terra è proprio la Chiesa Cattolica ed ecco perché le Chiese sono così belle le hanno costruite così belle per creare questo ponte tra il cielo e la terra che avviene appunto attraverso la bellezza e quindi anche nella liturgia